Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il Give car to friend ovvero passare le auto agli amici per fare questo glitch abbiamo bisogno dell'auto che l'amico ci vuole passare abbiamo bisogno di un amico ovviamente che abbia il centro operativo mobile e l'auto che l'amico ci vuole passare ci, ci passa. non deve stare nel centro operativo mobile a questo punto il nostro amico entra in una missione precisamente mettetevi su questa parte della mappa all'aeroporto di trevor perché il glitch è facile facile il com all'amico vostro gli yes, spawna vicino quindi mettetevi qui alcuni dicono no no non funziona non funziona raga se non ci avete pazienza nel fare i glitch non li fate non vi imbarcate lì a far glitch se non siete pratici non li fate quindi a questo punto ragazzi andiamo un pochino in velocità, il video ve lo lascerò senza tagli però velocizzato su alcuni punti. Mi raccomando fate bene attenzione. Allora, noi dobbiamo avere una LG RH8 proveniente dal nostro centro operativo mobile. Adesso vi faccio vedere che questa LG viene dal mio centro operativo mobile, giusto per farvi capire meglio. Quindi la rimetto dentro e poi la tiro fuori vedete che mi ha fatto entrare senza nessun problema quindi significa che l'auto viene dal centro operativo mobile quindi a questo punto usciamo dal centro operativo mobile distruggiamo una portiera c'è chi lo fa anche senza distruggerla però io preferisco distruggerla perché almeno perdo meno tempo nel nel teletrasportarmi perché a volte non si teletrasporta distruggiamo una portiera una volta che abbiamo distrutto la portiera mettiamo l'auto in questa posizione più o meno cercate di non andare molto avanti altrimenti vi sbatte fuori dal, eh, dal bunker vi mettete così guardando l'auto e premete x e triangolo insieme ragazzi vi spawnerà fuori con l'auto una volta che sarete spawnati fuori dovrete rientrare eh, nel bunker e andrete a baggarvi però andiamo per gradi, ve lo faccio vedere, piano piano una volta che eh, siamo nel bunker andiamo a eh, addosso al COM io l'altro giorno l'ho fatto nell'angolino, però potete farlo anche così andiamo addosso al COM e premiamo freccia destra ragazzi, si buggerà in caso non si buggasse, ripetete il procedimento risfondate la portiera uscite rientrate quindi eh, il nostro amico ci manderà un invito a giochiamo insieme da dentro la missione ovviamente perché non dimenticate che il vostro amico è dentro la missione quindi andremo ad unirci come il nostro amico ci vede ci butterà fuori dalla missione ci troveremo fuori come vedete siamo fuori la macchina c'è sta qui non c'è il com ma comparirà appena il nostro amico eh, spawnerà fuori saliremo sulla macchina e a questo punto il nostro amico uscirà dalla missione dalla missione in cui era stato fino adesso quindi il nostro amico esce dalla missione come vedete ragazzi è spawnato anche il com quindi entrerà nel com e una volta che sarà nel com ci manderà l'invito allora alcuni mi dicono che qui non gli funziona raga qui ci vuole pazienza no timing nessuno ha mai parlato di timing non mi sembra che io abbia parlato di timing nell'altro video quindi qui ci vuole pazienza accettate l'invito dell'amico e premete freccia per entrare nell'attività quindi quando sarete dentro l'attività l'unica cosa che dovrete fare è premere cerchio e uscire come state vedendo io l'ho mandato un pochino in velocità tanti mi dicono come spawna vicino al com ragazzi riprovate riprovate io qui ho fatto questo video fatto in questa maniera perché anche a me non riesce al primo colpo ci sta che riesce al primo colpo come ci sta che non riesce al primo colpo se non riesce al primo colpo rivedete il cazzo di invito, vi fate invitare dal vostro amico nel com e rifate accettate l'invito, premete freccia a destra e rifate il tutto vedete? come sto facendo io ragazzi non ci sono tagli nel video, è solamente velocizzato ragazzi come vedete ancora non mi fa entrare nel com, mi sono fatto rimandare nuovamente un altro invito accetto l'invito e freccia a destra entro nell'attività esco dall'attività rapidamente risalgo in auto e attendo ragazzi Attendete qualche secondo se non ve lo fa ripetete semplicemente gli ultimi passaggi ragazzi vedete io sto ripetendo semplicemente il passaggio dell'invito ho fatto 33 tentativi a vuoto come avete visto quindi rientro nell'attività Riesco dall'attività, ragazzi. Premete subito cerchio, insomma. E correte nuovamente verso il veicolo. Non vi state a disperare perché vi spawnano vicino al com, vicino a Riprovate, riprovate. Dovete riprovare solo l'ultima parte perché siete già buggati. Quindi che cosa vi costa, ragazzi, provare invece di stare lì a dire non funziona, non funziona. Non funziona perché siete un po' rincoglioniti tante volte ragazzi. Se volete mi date l'indirizzo oppure facciamo un share play vengo io a farvi il glitch così magari vediamo se funziona. Vedete ragazzi io sono spawnato nel com con l'auto dell'amico dell e il glitch è fatto ragazzi è una cazzata questo glitch non mi commentate è difficile, è difficile voi dovete imparare ad ascoltare i video invece di stare lì guardi il video però stai a guardare altri cazzi quando voi state a guardare i video mia o di qualunque altro youtuber saccate la cuffia dal psn ve mettete lì e guardate solo il video dovete guardare solo il video non dovete fare 200.000 cazzi mentre guardate il video dovete guardare il video e basta se no non lo capite il video e soprattutto non capite quello che vi si dice è questo che dovete imparare io quando guardo un video di uno straniero, io non mi culo nessuno. Guardo il video e basta, stacco tutto, non mi cago nessuno, cerco di avere l'attenzione solamente sul video. Allora, scusate, ragazzi, io come faccio a prendere questi video da, da, da stranieri, inglesi, francesi, portoghesi e portarli in italiano? Cioè, fatevele due domande e datele due risposte. Comunque questa è la data di oggi in cui ho girato il video, ragazzi, non mi sto incazzando con nessuno, però evitate, evitate, dovete ascoltare il video. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.